Restart, la casa degli imprenditori, le loro storie che vi hanno tenuto compagnia per questo periodo vi seguiranno anche quest'estate, nel mese di luglio e di agosto con le loro storie vincenti di ripartenza, di ripresa, vero Giusy? Certamente potrete rivedere le nostre puntate e prendere gli spunti di educazione finanziaria per non perdere il filo conduttore di tutti questi temi che ci possono essere utili nella nostra quotidianità. Seguiteci ogni mercoledì dalle 18.30 su WellTV canale Sky 810 e in streaming www.welltv.eu. Seguiteci con Restart! Buona estate!